Io? La prima volta l'ho fatto sulle scale del Palazzo Comunale. È facile, basta iscriversi ad I Modena, ti arrivano username e password via sms e poi... Poi lo puoi fare dove vuoi. Lo puoi fare mentre vai in pausa pranzo e devi spedire una mail urgente. Lo puoi fare mentre sei al mercato albinelli e ti serve una ricetta con la verdura di stagione. Lo puoi fare ai giardini pubblici, mentre scatti una foto a tuo figlio. Lo puoi fare al Novi Park, per caricare un video appena girato. Lo puoi fare al Museo Casa Enzo Ferrari e uploadare le foto più belle in tempo reale. Lo puoi fare bevendo una birra. Aggiorni il tuo blog mentre siedi a un tavolino. Lo possiamo fare sempre, in tutto il centro storico. Siamo liberi di connetterci alla nuova rete AI Modena 24 ore su 24. A Modena lo facciamo dove ci pare, e tu?